Thank okay. you.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 Allora, io mi chiamo Del Dirmisci e lo so che è un po' ah, difficile da e vengo dall'Albania e sono un soprano, mi piace definirti un soprano. Bene, a parte questo, voglio cominciare proprio da te, sì. eh, Ti era mai capitato di cantare dei testi poetici su una musica contemporanea? Allora,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 poetiche. Tu allora invece che rapporto hai con la poesia? Allora, io, io bello. Oh, il più bello di tutti è arrivato. Perché... Naturalmente da bravo divo si è fatto eh, sì. attendere. Allora, io ho un bel rapporto. con La poesia che mi sono scelta un po' di scrivere poesie. Ho fatto la domanda in questa mamma. No, non lo fa per lavoro, però insomma lui, lui, lui, lui scrive. E eh, no. A con il canto, con la musica sicuramente, e anche io non ho mai cantato eh, musiche contemporanee, ecco, come diceva Rezarda, è capitato di magari canterai qualcosa nel tuo compagno allora chissà ma, <ride> chi può dirlo no? però nel lavoro è meglio fare le cose che si è perso tempo invece a te Maria Dizzi chiedo che cos'è per te la musica perché hai deciso di diventare cantante allora io ho in realtà è una cosa che non ho deciso perché io sono nata la cantante ah quindi invece di fare il primo così hai fatto oh, oh, oh. Sì.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 Quando sto male, quando ho momenti brutti, canto. E il canto mi fa stare bene, perché trovo che il canto sia molto liberatorio, e benefico. E quindi canto, poesia, musica in generale, studiamo anche un strumento, quindi per me l'arte è tutto dolore. Beh, diciamolo cosa, perché insomma è Ho, ho studiato violino lì <ride> anni, eh, sì. E poi ho scoperto in realtà quello che in realtà mi piaceva fare, insomma. Ho abbandonato il violino, assolutamente, ho suonato anche in orchestra e, eh, con, con i miei colleghi in studio eccetera. Insomma ho dedicato tutta la mia vita alla musica. Dei progetti per il vostro futuro? Ma noi guarda, guarda è... oggi ci siamo sì, così, in insomma... realtà ultimamente abbiamo deciso di fare del gruppetto che siamo noi tre e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 però adesso i progetti io lascio un po' anche le cose vengono non lo fanno questo è un bellissimo è un progetto che è il trasloco bene allora innanzitutto grazie per aver dedicato del tempo e dell'energia a queste musiche di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 anche per averci dato l'opportunità di questa okay. bella esperienza sì, sì. Sì. ringraziamo sì. anche Bella sì. eh, posso aggiungere certo non ponte... si perde con il si spegne molto bene Bordale. col Bordeaux anche secondo me non è quello che ha detto sì perché mm. molto si, è molto Bordeaux è assolutamente sì. molto espressiva sì, sì. sì,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 Smettila Tremante Hotel Sigillo, prego Hotel Sigillo, prego Già impone allo chauffeur Aprendo la portiera al mio passaggio i bambini, da Miguel Zanara vorrebbe leggere una poesia eh sì, ti leggo, vabbè, un ultimo inedito così eh, apriamo proprio, eccola qua, apriamo ma ti leggo un milioni? Uh, uh, no, no, è un, un inedito ah, un inedito okay. tra l'altro, vabbè, non sono ancora le 8 di sera però quasi eh, eh, abbiamo? Eh,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 Bravo, Allora, sicuramente tutti conoscete Michele Zanarella, eh, con la Beh, quale sono. Non insomma, è detto. Non è detto, eh, chi non la conosce? Beh, Castagna non ti conosce, no, per sì, quindi... Neanche Casao. È <ride> no, non no, è vero, è vero. Quindi, eh, ho detto una cosa sbagliata. Eh, vabbè, io con Michele ho un'amicizia particolare, una stima particolare.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 serio, direi ma lei ha detto una cosa importante lei è pubblicata ma non è solo pubblicata è anche è anche pluri premiata no diciamo questa è una, che una vecchia storia una vecchia storia è una vecchia battuta che facciamo sempre è verissima però ogni volta aggiungiamo pluri premiata e appunto a te quale artista del cancro quale sei ti chiedo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 tragicamente praticamente rosso. rosso stiamo andando ancora avanti stiamo andando ancora avanti e per riprenderemo. anni eh, riprenderemo mm -hmm. un monologo che Michele ha scritto per me e Giuseppe, nel quale Giuseppe mi ha diretto eh, sulla violenza sulle donne c'è anche un libro che contiene un libro. monologo che spero di ripubblicare il libro in versione aggiornata